Benvenuti e bentrovati, qui è Paradoxa per gli amici para In un video di presentazione 2.0 Doveroso per il semplice fatto che quest'anno ha portato e sconvolto con tantissime novità Prima di tutte quella di aver abbandonato momentaneamente la professione di artista di strada Cosa che secondo me è stata proprio un, un naturale evolversi degli eventi di quest'anno Ma devo dire con sommo giubilo ho intrapreso una scelta felice, ossia quella di riniziare l'università meglio ancora scienze naturali con questa rinnovata passione e curiosità per lo studio ho deciso finalmente di mettermi nuovamente in gioco all'età di 30 anni e mi sento un vocchietto tra i giovani Soprattutto per il fatto che c'è un gap generazionale sulle conoscenze che io ho accumulato al mio liceo E quelle odierne che mi hanno sbalordito Dietro di me potete già notare alcuni apparecchi che saranno fulcro del canale in futuro Dato che voglio cambiare totalmente l'intrattenimento e la tipologia di contenuti su questo canale Che sarà finalmente di divulgazione scientifica in maniera pressappochista Ora... Io spero che potrete insieme a me continuare questo percorso di formazione, di curiosità che sto cominciando a realizzare. E soprattutto che potrete vedere l'evolversi non solo delle tecnologie in cui io mi cimenterò, dato che cioè, siamo nel 2020, io sto ancora uno dei pochi che non ha il ring, lad, un cavolo di eh, tre piedi, no il tre piedi ce l'ho ma si è rotto, insomma farò tanti nuovi acquisti e investimenti nuovamente su questo canale, ma non solo a livello di strumentazione, anche di contenuti. Soprattutto... Qualcuno di voi già avrà forse intuito che il canale portante, o almeno i contenuti portanti di questo canale saranno elementi di scienze naturali Passeremo dalla zoologia, alla geologia, alla geografia, alla mineralogia, c'è cioè tutto quello che mi interessa da anni Ma che ho sempre mantenuto un po' segreto in questi tesori nascosti e mi permetto questo unico taglio per ringraziarvi, veramente, grazie di cuore per avermi sostenuto tutto questo tempo, quindi i vostri like, i vostri commenti, le vostre condivisioni, e spero che questo sia l'inizio di un nuovo fantastico viaggio in cui cercherò finalmente la mia strada che per molto tempo ho smarrito in questo viaggio itinerante lungo l'Italia. Ora cercherò insieme a voi di affrontare la bellissima esplorazione delle scienze naturali mm. e sono fomentatissimo per questo. Quindi veramente grazie e ci vediamo presto con nuovi video, spero soprattutto momentaneamente inerenti alla zoologia. Quindi grazie e alla prossima!